Ciao sono Marco, sono a passeggio insieme al fedele amico a quattro zampe questa mattina qui in questo boschetto fantastico ma se segui i miei video mi avrai visto spesso in queste ambientazioni. Voglio parlare con te questa mattina non tanto di un'esperienza ma del significato che ha avuto questa esperienza e non sto citando un'esperienza straordinaria, voglio parlarti di un'esperienza piccola, molto piccola anche una piccola esperienza può portare grandi significati se sappiamo guardarla sotto il verso giusto. Ci troviamo di fronte ad una persona che deve prendere una decisione e si rifiuta di farlo. Ora quella della decisione è una condizione un po' particolare davanti a cui potremmo trovarci, perché non si può non decidere, perché nel momento in cui ti rifiuti di prendere una decisione stai decidendo di non decidere e questa però è un'azione passiva che può portare o meglio ha una altissima probabilità di portare a dei risultati indesiderati perché è un po come delegare ad altri quello che c'è da fare o alla sorte se vogliamo comunque quel che accadrà così come quel che abbiamo deciso di fare non è sotto la nostra responsabilità è sotto la responsabilità di chiunque altro e quindi è chiaro che può avere un'altissima probabilità di portare dei risultati indesiderati, bisogna sempre prendere la responsabilità delle proprie decisioni, piccole o grandi che siano, bisogna purtroppo a volte scegliere obbligatoriamente perché il risultato che potrebbe derivarne oltre ad essere indesiderato potrebbe essere anche un risultato importante, ecco perché è molto importante scegliere sempre, essere responsabili delle proprie scelte responsable capaci di risposta responsabile di questo poi ne parleremo un'altra volta io continuo la mia passeggiata insieme al Federamico a quattro zampe e mi scuso per il fiatone perché ho corso fino a poco fa e la temperatura non è che sia proprio delle più miti il Federamico a quattro zampe invece è vispo come un fringuello e corre in avanti, mi incita mi esorta a correre se vuoi aggiungere qualcosa fanno lo spazio dei commenti e se vuoi condividere questo video condividilo non può che farmi piacere portare ad altre persone che io non conosco un valore perché credo che questo video qualche cosina la valga ti saluto con un abbraccio, ciao